Voi nel vostro video avete parlato di eh, disabilità e a livello di, mh, di sfruttamento di persone con problemi fisici soprattutto. Come mai avete scelto questo tema e come pensate di proseguire nel vostro lavoro su questo argomento? Allora, Questo tema nasce da un'inchiesta della Polizia Municipale di Milano eh, che si chiama Operazione ADE. Da questa inchiesta che mh, è balzata le crone, che, mh, abbiamo cercato di approfondire il legame tra Romania e Italia, ovvero chi erano queste persone che venivano portate in Italia e venivano poi sfruttate e schiavizzate. e mh, Perché? E da lì siamo, mh, abbiamo deciso di andare in Romania e... Mh, vedere cosa succede in questo paese che ricordiamo un paese dell'Unione Europea e che, quindi tutto quello che avviene a distanza di poche ore di aereo dall'Italia. Pensiamo di proseguire, mh, pensiamo di approfondire questa cosa nel senso che mh, vogliamo cercare di parlare con le vittime le vittime di sfruttamento e non solo con le, le associazioni, con la polizia, eh, con la società civile, ma anche con le vittime e questo speriamo di farlo con, sì, con un po' del tempo e delle risorse maggiori.